Sono Valentina, sono una giornalista. Io scrivo, scrivo per Diario Innovazione e mi occupo di start-up. Ma che cos'è una start-up? Non lo so. Start? Sì, ho capito, iniziare, app. App? Mi sento parlare. Uh... E... No, non saprei. Una start-up? la Startup è una storia, è la storia di una startup. Perché fare una startup non è una cosa da poco. Nessuno lo sa, anche a volte ci sono dei momenti in cui molleresti tutto. Però poi c'è la soddisfazione di dire che almeno hai fatto una cosa figa. Perché ci piace credere che alla fine possiamo conquistare il mondo.